in maniera anche grossolana, usati per l'apologia dell'ignoranza. E come dico sempre, se Dio può fare a meno della nostra sapienza, tanto meno, anzi tanto più, usando il sistema del Calva omer no? A forziori, tanto più può fare a meno della nostra ignoranza. I versetti che leggeremo quindi vanno contestualizzati in Allahot di Gesù che fa, che pronuncia, che ci concede e ci consegna dopo il rifiuto che lui ebbe a Betzaida, Corazin, eccetera. Cioè i luoghi che hanno visto la sua presenza fisica, la sua presenza taumaturgica, la sua presenza apocalittica, la sua presenza soteriologica, e di fronte a un rifiuto costante, radicato, Nonostante le grandi opere, eh beh, il Signore qui esplode in un'invettiva senza precedenti. L'apologia dell'ignoranza e, negli ultimi versetti, venite a me perché il mio gioco è leggero, sembrerebbe, a prima vista, ma ripeto, da una lettura grossolana che non ha nulla più ormai del sound giudaico del della waltenschau giudaica, dell'humus giudaico, sembrerebbe l'apologia del condono, andrebbe benissimo per noi italiani, venite, tanto, tanto un braccio, il mio gioco è leggero, non è il gioco di altri erbi, e come sempre partiamo dalla fine, risaliamo la corrente per arrivare all'inizio, Abbiamo un alacà, un comando ben preciso. Venite a me. Non è un consiglio. Venite a me perché fa riferimento ai ctanim. Ctanim, o ctanim, sono i piccoli. I piccoli, in tutta la letteratura apocalittica, ma in modo particolare nel Vangelo di Matteo, lo troveremo anche il capitolo 25, è una categoria ben precisa di persone. Sono le persone deluse, le persone marginate, le persone sole, le persone sofferenti, le persone che non hanno nemmeno il tempo di pregare, non hanno neanche più la speranza, non hanno più la voglia, sono i disillusi, gli sconfortati, gli arresi, le persone che non hanno alcun tipo di speranza. E qui emerge la figura... Del gioco che richiama il regno. Il gioco del regno, come lo vedremo spesso, abbiamo già parlato, ne abbiamo già parlato, ne abbiamo discussi nei nostri video, è esattamente l'assunzione del regno e tutta quella parte di chiamata proprio vita ebraica che queste persone ormai o la fanno stancamente o si rivolgono a giochi molto più pesanti. Ecco il punto: ecco il punto arriviamo al punto si affidano a persone che pongono su di loro il loro gioco e non il gioco di Cristo o del regno. Gesù spesso si identifica a se stesso con il regno. E cioè, non vogliono il gioco di Dio che presumono pesante, persone stanche, falictanim, deluse, amareggiate, desolate, ormai non hanno più una speranza, una speranza temporale, Posso, hanno una, un, un desiderio di una speranza celeste, ma anche lì non quagliano, ebbene a questo punto accettano, o torto collo, va benissimo, torto collo, cioè a capo, capo, il gioco di uomini pesanti. Ma il nettare che danno la sapienza, quindi noi potremmo dire alcuni maestri concorrenti a Gesù, è sciapa, la minestra è sciapa, il peso è sempre più forte, vessati dalle decime, versati, vessati da, anche da un sostegno materiale forte che devono dare alle loro comunità, persone oppresse anche dal potere politico pensate a quello che facevano i romani pensate a quello che facevano ebrei venduti al potere romano pensate ai pubblicani pensate alla, alla parte istituzionale della quanute del, di tutti i sacerdozi non c'è più speranza allora qui c'è un comando forte da parte di Dio venite a me il mio, il mio gioco è leggero che vuol dire che non è un gioco di anarchia, fai quello che vuoi che io ti perdono, non sta dicendo questo, sta dicendo tu che sei piccolo e nel profondo della tua anima ti consideri emarginato e siamo sempre nel contesto giudaico dell'anno 28, 27, 30, eh, non di più, dopo Cristo, tu che non hai dei referenti politici, non hai nessuno che ti possa aiutare. Sei con le spalle al muro. Ecco. Non ti affidare a chi ti soverchia di pesi che nemmeno essi riescono e vogliono e pensano lontanamente di portare. Vieni a me. Abbi fiducia de, de le, del mio gioco. Il mio gioco è non lo devi portare optorto collo. Il mio gioco è la croce, cioè è la tua missione per il regno. Questo sta dicendo, e, ed è un comando, questo non è un corso di perorazioni, non è un corso pastorale, questo è un corso di alacà, è un comando. Gesù dice chiaramente prendete il mio gioco. Infatti dice imparate da me, cioè assumete il mio stile di vita. Nelle berakot, nello stare con gli ultimi, prodigatevi a guarire le persone, cioè assumete il mio stile, imparate da me. E lui è Dio. Ma sentite che aggettivo, lui che è il sapiente, lui che è l'onnipotente, lui che è l'onnisciente, lui che è l'onnipresente, dice che sono mite e umile. L'aggettivo, il primo, è identico a quello di Mosè, quindi molto umano. Il secondo è divino, Dio è umile. Cosa vuol dire umile? Vuol dire che ha tarato il, la propria vita, lo stile di vita, sulla sua intima essenza. Allora noi, col nostro metodo, eh, pensiamo Dio è immensamente onnipotente, quindi non può essere umile, perché ha tarato nell'onnipotenza, nell'onniscienza, nell'onnipresenza nell nell il, il, il, il suo modo di, di, di agire, no? Il suo modo di agire. Il riferimento all'umiltà è il riferimento alla giustizia. Cioè lui agisce per com'è. Noi siamo giusti quando agiamo per quello che siamo. Allora, lui è l'onipotente, l'onipresente, lui è il regno, quindi non c'è nulla più alto di lui. Ma essendo lui il più alto e avendo tutte le creature in basso, per poter comunicare con loro, svolge quello che noi chiamiamo in teologia l'aspetto kenotico, della kenosi, che non è lo svuotamento, come si traduce oggi erroneamente evolutamente, erroneamente nelle nostre Bibbie nei trattati teologici, è l'annichilimento. Si fa come noi per sempre. Questo è l'atteggiamento di Dio, se no starebbe nella propria aseità se fosse superbo ma nella creazione, nella redenzione, nella santificazione, nell'assunzione della natura umana, manifesta ciò che lui è, quindi adempia ogni giustizia, fa ciò che è. sequitur esse. E quindi diventa uomo. Se diventa uomo lui, l'uomo può rimanere uomo, o si deve abbassare in una condizione inferiore a quella umana, cioè alla, alla dimensione del dolore, della sofferenza, della disgregazione, della disperazione, dell'emarginazione, della frustrazione. Quello è il gioco. È nella kenosi la salvezza. Nell'annichilimento la salvezza. E allora Ecco che possiamo capire le invettive verso i falsi maestri. Perché? Perché a questo punto lui di nuovo dice tu hai nascosto queste cose, siamo al versetto 25, ai sapienti, ai sapienti che pensano che la vita di fede sia un costruire e aggiungere cose, mentre la vita di fede è svuotare. Le Corbusier diceva che una delle grandi doti dell'arredatore è che sapere creare spazi, non ammassare cose. Le Corbusier. Hm? Non è l'ultimo, eh? De, de, dei grandi studiosi dell'estetica, le Corbusier. Sapere creare spazi, svuotare, annichilire. Tu le hai nascoste ai sapienti che aggiungono, agli intelligenti. Gli intelligenti in tus leggere sono quelli che hanno la pretesa loro, perché l'intelligenza è un dono di Dio. Diventati intelligenti, bello perché Dio dice che intelligenti si diventa, non si nasce, perché è un percorso e il principio di questa intelligenza è il timore dell'Eterno: è il timore dell'Eterno. Quindi Torah, Torah, Torah, Torah, conoscere Dio leggendo e studiando la Sua parola e questo lo può fare chiunque, anzi lo, può, lo deve fare chiunque, piccoli, non sono gli ignoranti, sono i piccoli. Non è un'apologia all'ignoranza, è un'apologia alla, alla, alla umiltà, alla conformazione al Cristo umile, un ritorno alla nostra umanità, insomma. Quando noi ci sentiamo perché siamo ridotti così, emarginati, stanchi, avviliti, delusi, ehm, scomunicati, non riconosciuti, vilipesi, angariati, vessati, la prima cosa che facciamo è reagire, mettere avanti il giusto amor proprio, il giusto orgoglio. Ma fatto così la nostra vita si consegna nelle mani di questi sistemi difensivi, e noi siamo ancora più offuscati, obnubilati, e perfino Dio fa fatica a vederci, perché ci siamo nascosti, Caino dove sei? Come se Dio non sapesse dove è Caino, dove siamo noi, il piccolo è quello che sfugge a queste logiche. Una volta un pescatore mi diceva: adesso capisco perché tra le migliaia di cose e di doni Dio ha scelto i pescatori per la solidarietà, per il, il discorso che la barca assomiglia alla chiesa, all'equipaggio, al vento dello spirito, alla prodo, il porto, alle tempeste della vita. Eh, e in questo caso mi dice: 'Vedi, i pesci piccoli sono furbi perché passano sotto le reti, si fa, sono piccoli.' Il piccolo scappa dalle maglie degli uccellatori, uso un termine che spesso si usa nei salmi, gli uccellatori pescavano i, i, i, gli uccelli con le reti, non solo i pesci, ecco il pesce piccolo passa in mezzo alle maglie, i grandi sistemi che ci stanno massacrando, se un è, è piccolo, è Nefios, non riesce a intercettarlo, Dio, quando si è, Dio quando è venuto sulla terra, si è battezzato in mezzo agli uomini, si è mimetizzato, si è sporcato del peccato esternamente, perché si è collocato in quella latrina del Giordano nella quale tutti andavamo a confessare il nostro peccato, quindi riportarlo all'origine, no? le acque, le acque putrescenti, quelle di Genesi, no? questo abisso, questo teo te no, questo te che era tutto teo vavò, questo Tehom, queste acque sulle quali lo spirito alleggiava. Quindi lui viene, si fa piccolo, si fa nefios, si mette in mezzo agli uomini e questa rete lui la passa perché si mimetizza. Ecco cos'è. Mentre l'orgoglioso, il sapiente, il, il filosofo qua potremmo dire, perché il termine giusto è sofon, Sofone è quindi proprio il filosofo, l'intelligente, è austero. Ma chi è il vero conoscitore di Dio? Il Nefios o il Sofon? E poi collega la prima parte con l'ultima dalla quale eravamo partiti, dice tutto mi è stato dato dal padre mio. Noi sappiamo che Dio è venuto per salvare, ma sappiamo anche che l'uomo è talmente furbo da poter evitare in maniera ostinata la grazia. Ecco perché ho iniziato, e finisco, questa Derasha su questi pochi versetti così importanti, col fatto che il contesto era quello di un rifiuto a Corazina Bezaida, di un dolore di Gesù, perché in quei luoghi lui era cresciuto, aveva operato, aveva predicato, aveva... Era stato, come dice qua, una, una, un modello, dice, imparate da me, che sono umile. Poi viene definito mite. E poi il discorso del riposo. Il discorso del riposo è un discorso importante, perché tutta l'attività messianica è orientata verso lo Shabbat. Lo Shabbat eterno. Per un ebreo era lo Shabbat eterno, per noi cristiani è l'ottavo giorno, il giorno che non finirà mai. Il giorno della resurrezione è l'ottavo giorno, non è il primo della settimana entrante, cioè la domenica. È l'ottavo giorno, noi cristiani l'abbiamo visto come un giorno unico che non finirà mai. Non a caso le vasche battesimali sono fatte, almeno erano così anticamente, poi storicamente è successo un disastro con otto, otto lati, perché indicava l'infinito, l'ottavo giorno. Non sette, non sei, non quattro, non poteva essere quattro, una vasca quattro, no, otto. L'ottavo giorno. Quindi Gesù parla degli ebrei e gli parla del riposo. Noi in Cristo viviamo in Cristo già l'ottavo giorno, mentre lui parla agli ebrei del riposo. Il gioco è lo suo stile di vita, la sua preghiera diventa la nostra, i suoi miracoli diventano i nostri il suo atteggiamento diventa il nostro, insomma. è un comando, ecco perché è stato inserito in questa miscelania di Alacotte, venite a me tutti voi affaticati, gravati da pesi umani, da pesi umani, Dio non vuole i nostri digiuni, le nostre feste, le nostre adunanze. Dice le vostre, le vostre, le vostre, le vostre. Non dice le mie, magari facessimo le sue, ha le nostre. Noi siamo aggravati di pesi. Gesù dice, vieni a me. Vi saluto, vi ringrazio, spero che questa riflessione di questi pochi brani che abbiamo scelto per le Alacotte e che esauriscono il capitolo il capitolo 11 siano stati di vostro gradimento e ci vediamo alla prossima ciao